Buongiorno amore Oggi siamo a Barcellona E tra poco scendiamo Ma dobbiamo andare a far colazione Andiamo a far colazione? E voilà! È la colazione che è venuta da noi Ma guardate un po' ragazzi quanto cibo che c'è qui Ce la faremo? A mangiare tutto? Dai facciamo colazione e poi prepariamoci Buongiorno come stai? Non tanto bene, vero? È la tosse, quella brutta da foca Hai visto quanta roba è arrivata? Eh? Vediamo un po', mamma mia! Ma aspettiamo ospiti, eh, non mi ricordo. Qual è la frittata? Con. Ah, ehm, forse. No, non è un toast. Il toast francese è questo qui. Ani. Ti sei ammalata? e Siamo appena partiti. Cerca di non prendere più freddo. in piscina non si va più. Dai, facciamo colazione. Buon appetito, buon appetito. Lo sai che siamo a Barcellona oggi? Siamo arrivati a Barcellona? Amore, colazione è finita, adesso ci riposiamo ancora un pochino perché è ancora presto. Eh? E poi più tardi andiamo a mangiare la paella e andiamo a vedere qualcosina a Barcellona. Cos'è la paella? La paella è un piatto tipico spagnolo che è il riso: con Ma si mangia? Si mangia dappertutto. Oggi, però, al nostro fan fai, vedi, fai un pezzo di E in sala giochi? Va bene, certo. Sarà la sala giochi quella là dove ci sono i giochi. Certo. Va bene? Sai chi volevo salutare io in questo video? No. Cristian, Lollo e Alessandro. E chi sono? Sono tre fratelli che abbiamo conosciuto qua sulla nave. Sì. Eh? Anche i piedi li abbiamo visti. Certo. Ma non ci hanno visto poi l'abbiamo visto un'altra volta esatto e sono di Crotone che è la mia e città e vogliamo salutare pure una nostra fame che abbiamo mm. incontrato ieri come si chiama Sofia e Camilla ciao Sofia ciao Camilla ciao ciao ora dovevamo andare a Barcellona dovevamo scendere e invece ci siamo riaddormentati tutti dopo quella super colazione perché eravamo molto stanchi. E adesso ci siamo invece svegliati e andiamo subito a fare una passeggiata, perché altrimenti saltiamo Barcellona, ok? <ride> eh lo so, tu non stai tanto bene. Ma come <ride> no, mi, mi prendi? Cosa amore? Cosa che Vanessa gli piace? E che cos'è? Dolce, come si chiamano? Ma i waffle? Oh, sì. Madonna, stai pensando ancora alla Nutella e ai waffle? Oddio Anastasia, mamma mia! Sì, più tardi quando torniamo. O oh, quello il gelato, però? Eh? Solo oggi col mal di gole è meglio il gelato. Comunque, poi decidiamo, va bene? Eh? Andiamo, Ci prepariamo? Ci prepariamo? Andiamo, scendiamo giù? Che c'è Barcellona che ci aspetta? Ok. Stiamo uscendo? Andiamo giù? Eh no, andiamo a Barcellona. Eh? Siete curiosi di vederla? Non riusciremo a vedere molto perché è un po' tardino. Però un giretto ci sta Ancora sulle scale mobili Vi piacciono le scale mobili? Sì Sì amore come stai Ani? Bene Sicura? Sei freddo dimmelo eh, che mettiamo il giubbottino ok? Eh lo so però Ok Siamo fuori dalla no, non nave non E adesso una super sorpresa vi attende Sta arrivando un Ani. taxi che vi riporta a Novara E io e papà fidiamo la vacanza insieme Guardate quanto è no, imponente stranella. Certo sì, Com'è imponente la nave da crociera è nostra è nostra siamo salite sul taxi e adesso decidiamo dove andare ok? okay. Mm? Eh, che c'è? ti stai addormentando? è un po' lunghina perché ci sono tanti semafori e c'è tanto traffico ma adesso arriviamo eh. ok? tu dormi? quasi bimbe no. ma avete visto che monumento stupendo? si chiama è una chiesa si chiama la Sagrada Famiglia hai fame tu? L'hai visto? Ani devi guardarlo, guarda che bello, così poi lo dice alle maestre no, quello che hai visto. Siamo, a... Siamo venuti a mangiare a un ristorante, Anastasia, come stai? Cosa hai preso da mangiare? Un piatto tipico della, della Spagna, vero? La pizza. La pizza, <ride> esatto. Anche tu Vanessa hai preso un piatto tipico spagnolo, cioè? La pasta al testo. La pasta al pesto, fantastiche le mie bambine che non rinunciano alle loro origini, e fate bene, e buon appetito! Tu stai sognando, sì. E... Sì. dopo torniamo sulla nave e prendi finalmente i waffle alla Nutella sì. che da stamattina che rompi le scatole per questi waffle, ok? Non c'è solo Nutella nella tua vita, c'è anche altro, va bene Ani? Tu non ridere, tu sei abbronzata, andare in piscina al coperto funziona! Amore mio, e anche se come la pasta, buona vero? Ho visto che il pesto era bello cremoso, Capizze buona amore, mm. abbiamo preso un po' di cose tipiche per adesso, quelle melanzane mi ispirano tantissimo, la anche queste polpettine, questi gamberi all'aglio e verdure grigliate per adesso brava amore, ma hai quasi finito oh sei stata bravissima, solo Vanessina ne ha preso un pezzetto perché dice che la sua pasta non è tanto saporita no, non, non, il gusto, non ha gusto non ha vero, è senza gusto invece la tua pizza è buona, vero amore? Sì. bene, ma, dimmi amore mangiato tutto, non puoi prendere questo? certo amore, intendi il waffle alla nutella? Sì, sono due amore Il waffle alla Nutella Ma lo sai che è sulla nave quello, vero? Non qua Tanto tra poco torniamo indietro Che io devo anche finire di editare un video Tanto la nave è mica più, più, più. La nave chiude a Alle 5 e mezza, secondo 6. me Ok Pranzo finito, bim, Andiamo a fare un po' di shopping A comprare qualcosina di carino Da portare a casa Come ricordo Vuoi peluche, va bene, dai, scegli quale vuoi? Guarda che bellino questo dinosauro! Oh che carino! Scegliere uno, un uno di Va bene! L'importante è che... Guarda, va Ani, le bambole! Ma la bambola Ani! C'è scritto Barcellona, è un ricordo! Guarda! Eh, prendi la bambolina! No! No, la bambola e uno piccolino portacchiavi, Vabbè, così. Sì. Ma cosa ve ne fate di questo? Voi non avete no, le gambe? Io sì, eh? Te... eh lo attaccate nello zaino? Ah, eh, sì. Posso... ma no, questo, la bambola? No, Ani, ma... la bambola? Io, voglio questo. Allora, niente, bambola, va bene? Amore, oh, scusami, fai vedere, madonna, ma io non ci posso credere, ti ho tirato un pugno. Ogni volta mi fai sempre male, ho eh? Lo so, amore, ma perché tu sei sempre dietro di me, io non <ride> ti vedo, ti, ti nascondi dietro di me, io gesticolo quando parlo. Ragazzi, guardate. Chiedo scusa, amore, però ti hanno regalato un portachiavi a forma di geco. Per farmi perdonare, te l'hanno regalato loro. Andiamo. Siamo okay. <ride> saliti sul taxi e adesso andiamo a fare un giro sulla Rambla. Cosa eh, c'è, Vane? Eh, mi mi Perché? Eh? Così. Perché dobbiamo andare? Qui? Perché sulla Rambla ci sono dei negozi bellissimi. No, no, dai. No, no, no. Ma poi torniamo, Vanessa Anastasia, è prestissimo, no, eh? No, no, no mica parte uh, adesso la nave poi cosa facciamo? non mettere le mani qua in qua bocca Rambla, amore questa è una via famosissima un corso famosissimo di Barcellona dove ci sono dei negozietti ma tu non ci vuoi andare allora bimbe siete pronte per la caricatura? non dovete muovermi eh ok? Sasia so, è terminata guardate che è carina Vanessa work in progress la caricatura è troppo carina ti hai visto come ti ha fatto con le mani così adesso andiamo a prendere il taxi sei contenta? così potrai finalmente gustare la il tuo waffle alla Nutella andiamo ah. wow bellissima Hai ah, fatto il cerchietto sì, ti ha fatto anche il cerchietto troppo bella tu ti ha fatto la felpa con il simbolo gli orecchini gli orecchini anche allora amore dai Mannaggia, sei sempre malata. Bellissima. Ragazzi, riusciamo ad ammalarci sempre anche in vacanza. Mannaggia. Poi Anastasia è molto molto molto delicata di gola e quindi appena prende un colpo d'aria e le viene la tracheite stanotte ho preso anche il ventelan perché non stava bene Aveva... sapete quella tosse <coughs> quella da foca <coughs> ecco lei ce l'aveva così allora signorina io mi sono lavata i capelli adesso tocca a te devi fare una bella doccia che dai è passata un'oretta tra un'ora andiamo a mangiare e se magari usciamo un po' prima andiamo a bere un aperitivo se hai voglia perché mi guardi con quella faccia dai che stasera ti devi vestire bene col tuo abitino ciao amore quindi, andiamo a fare la doccia? Anzi, vai da solo, ovviamente. Ani, come stai? Anastasia è influenzatissima, ragazzi, e le ho detto che se mi fa perdere la, la tappa di Palermo, la me... Mama. Ma più Palermo, perché io devo scendere a mangiarmi un iris e se tu quel giorno non starai bene, giuro che me la pagherai. Allora Vanessa vai a lavarti perché è tardissimo Adesso facciamo tardi Noi abbiamo un orario per entrare in quel ristorante Non possiamo far tardi Dai vai a lavarti Che tardi, manca mezz'ora! Dai! Dai, muoviti, Vane, dai. Oh. Adesso vestiti al volo che dobbiamo andare, ok? Ok. Sei pronta? Non riesco a ti aiuto? Topo. Te lo metto io. Te lo mette papà, vai. Tu sei pronta, amore? Che bellino mio topino. <ride> Fatti vedere come vai. La gonetta. Fammi sentire una cosa, amore. Io ti sentivo un po' caldo prima, speriamo di no. <ride> C'è una coda pazzesca per entrare e secondo me tra pochi minuti vostro padre perde la pazienza e andiamo al self-service. Scommettiamo! Siamo sì. venute qua per un aperitivo perché dobbiamo aspettare 20 minuti. Tu hai fame, vero amore? Come ti senti, Ani? Bene, sei arrabbiata? Di già? Mi mancava la sei arrabbiata? No! entrare in questo ristorante ma secondo me sarà la prima e l'ultima volta eh Vane è stato un incubo ha fame amore sono quasi le 9.20 fame sono sicura che questa attesa ne varrà la pena secondo me si mangia benissimo secondo te anche ma finalmente all'alba delle 10 di sera è arrivata la pasta al ragù però questo ragù mi ispira tantissimo com'è? sembra veramente buono vero amore? Dai. È buonissimo. è buonissimo abbiamo conosciuto proprio in questo istante una bambina che si chiama Tommaso e un'altra che si chiama Sofia quindi salutiamo Tommaso e Sofia. è brava certo. Sofia sono pulisciti che sei sporca Anastasia quale piatto tipico stai mangiando in questo ristorante di lusso sulla nave un bellissimo hot dog Anastasia è proprio un'italiana amore prendere cosa no. mangi cosa mangi tu? io sto mangiando dei tortellini al forno gratinati fa niente sì, <ride> oh, ci mangiamo il vero cannone siciliano limone. buono e al limone buono io ho preso questa tortina senza zuccheri aggiunti, fatta come si facevano una volta. E tu signorina, voglio vedere se lo mangi tutto, eh? Ok bimbe, cena finita. Andiamo a dormire che domani ci dobbiamo alzare presto per andare a Palma. Dai su, accendete sta luce che mi devo togliere queste scarpe che mi sento scoppiare i piedi. Vi siete divertite stasera? Eh? Abbiamo conosciuto un sacco di persone nuove, vero? Anche una bambina. Oh, quella bambina di colore stupenda, piccolina, che ci mandava i baci. Un amore, speriamo di rincontrarla. Che la voglio salutare ancora. Anche io mi devo togliere subito le scarpe poi andiamo a lavarci i denti, pigiamino e un po' di tv. Ok, Dimbei, vi siete messo il pigiamino? Ani, ma cosa stai aspettando? Non ti metti il pigiamino, mm -hmm. eh? Dai, mettete il pigiamino, tu te lo sei già messo. Ci vogliamo un po'. <ride> amore, come stai? Stai bene? eh? Ma, cosa, ma perché è tutto appannato qua dietro, bambina? Cosa succede? Ah, cosa succede? Perché è tutto così appannato? Sembra che c'è qualcuno... Ma... Ma c'è... Ma Vane, ma ti sei dimenticata la doccia aperta? c'è l'acqua! Oddio, no! Oh, ah, guarda te! No, guardate! No! Oh, Sta uscendo un sacco di acqua, via, via, via! Prendi gli stracci, prendi lo straccio, brava, brava! Butta... Dio, Vanessa, ma ti sei dimenticata la doccia aperta quando hai fatto la doccia? Ma sei matta! Ragazzi, no non ci credo, giuro, non ci credo. Sto palacco. Eh, sto ci sto cercando di entrare. Mi... Oddio. Ho, ho chiuso, ho chiuso, ho chiuso, ho chiuso. Dai, Vane, così combinato. Mi sei dimenticata, guarda allora che siamo sulla nave. Eh? Mettete, butta, butta, butta, che qua dietro è tutto bagnato. Butta, butta, butta, butta. Butta per terra. Dio mio esci fuori da lì vane sì. dai muoviti ormai ho chiuso l'acqua vieni fuori che adesso asciugo muoviti e vieni fuori da qua per favore non ti bagnare anche tu sì, e ti piggi ti, meno ti. male che. E, e... forse vanessa si è dimenticato il doccino aperto quando ha fatto la doccia prima che siamo andati a mangiare io, io, te l'hai accorto? quando ero qua poi mi ricordo che ero qua e siamo arrivati Ho fatto le ciabatte vanessa ha fatto la doccia è ritornata mi ero messa Letto, e dopo un po' ho sentito un rumore strano ho detto ma cos'è e alla fine poi siamo andati so, e siamo ritornati con il tutto allagato eh mannaggia meno male, male. grazie però eh, cerca di stare un pochino più attenta cioè ragazze stavamo per allagare la cabina di costa vi rendete conto Meno male che è uscita pochissima acqua, Dio mio E ci siamo accorti E che ci siamo accorti che siamo tornati a casa In, in stanza Questa esatto. se tornavamo fra due o tre ore a Vabbè, dai, no, è andata no, bene acqua. No, Dio mio, non potevamo entrare Non potevamo più entrare Anastasia, metti il pigiama, andiamo a dormire Domani mattina siamo a Palma di Mallorca Cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale Attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su Ciao, Ciao.